Ciao, allora benvenuti nel video delle scoperte del mese di giugno 2018 il primo prodotto che vi mostro è questa lacca della malizia dice di essere malizia ecologica ecofix protegge i tuoi capelli rispetto all'ambiente, l'ambiente lacca forte, 1,50 euro in promo per 300 ml ma ho segnato il prezzo che è di 3,90 euro a prezzo pieno questa qui Allora, eh, cosa dire di questa lacca? Intanto che fa il suo lavoro, perché fissa i capelli, io sono un amante delle lacche, questa fa sicuramente il suo lavoro ed è fissa, senza appiccicare, non tende a seccare i capelli, non lascia residui, però ha suo però, ha il profumo caratteristico della malizia, quindi è molto profumata, e il profumo persiste sui capelli, quindi vi deve piacere il profumo perché se no vi dà fastidio davvero tutto il giorno a me sinceramente non è piaciuta più di tanto, comunque fa il suo lavoro e in offerta perché no dice di essere eco friendly perché è ozone free, quindi non dovrebbe danneggiare lo l'ozono va bene sicuramente però il problema è che io l'applico e mi fa stanutire tantissimo quindi sarà eco friendly però mi fa stanutire fa il suo lavoro ma niente di che secondo prodotto è sicuramente questo doccia crema extra delicato dell'epatite marsillée latte di mandorla dolce lo dice di idrata e nutre è questo qui e a me è piaciuto tantissimo allora intanto deve piacere il profumo di mandorla perché questo sa davvero tanto di mandorla dolce ma è ottimo durante la doccia si diffonde in tutto il bagno quindi wow però non persiste sulla pelle allora lascia una e profumazione molto gradevole. Sì, l'ho detto: fa una bella schiuma che però si rimuove facilmente. Deterge bene, non aggredisce la pelle, non la irrita e la nutre anche perché io dopo non sento il bisogno di andare a utilizzare la crema idratante credo che sia un profumo più che altro adatto per la stagione fredda, in estate preferisco di più i fioriti, i fruttati, ma comunque questo sicuramente appena lo ritrovo in promozione lo ricompro perché davvero mi è piaciuto un sacco altro prodotto che vi mostro e anche questa è stata una super scoperta, è questa maschera per i capelli della Splendor, maschera illuminante olio splendente allora, la confezione è un 500ml, quindi davvero è molto grande, e ho segnato il prezzo perché l'ho guardato da Tigotà, se lo trovo, di 3,90€, quindi dura tantissimo. Allora, intanto io l'ho proprio finita. Ok, è una maschera che sì, dura tanto, perché basta poco prodotto da applicare sulle lunghezze e sulle punte. Lasciamola un attimo, la lasciamo un attimo agire il tempo, delle, ad esempio, io il resto faccio la doccia. Intanto che agisce sui capelli e poi si risciacqua. Allora, segnatelo perché davvero a me è piaciuta tanto ma tanto. Si tratta di una maschera che ehm, va a rendere i capelli morbidi ed è districati anche una volta che sono bagnati pettinarli risulta molto facile non li va a pesantire quindi cosa molto importante soprattutto per i miei capelli che tendono al grasso illuminante no però è davvero fantastica ha anche un buon profumo che resta sui capelli anche il giorno dopo quindi davvero un prodotto molto valido a un prezzo molto basso allora, questi intanto erano i prodotti del periodo, fatemi sapere se li avete provati e come vi siete trovate. Io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando anche di cliccare sulla campanella così riceverete una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video. E alla prossima, ciao!